Buonasera, benvenuti in questa nuova parte di Lego Harry Potter, quinto anno, quindi anni 5-7 Siamo su PC, siamo su Steam e stiamo andando verso quello che potrebbe essere l'ultimo livello di Lego Harry Potter Allora, andiamo qui, dobbiamo salire sul testral, ma prima volevo un attimo fare questa cosa con Erignone e Grattastinky Ecco qua, scava, che non avevamo potuto fare precedentemente Ah ok abbiamo trovato la zucca che ci fa volare Non credo È una zucca che ci fa saltare Possiamo saltare sulla, sulla talpa? No Vabbè eh, allora la talpa la ammazziamo Che dite Ecco fatto Il talpone che poi va di qui E vediamo se riusciamo a prenderla Prima di toccare il testral Poi va qui Presa Ok Beh, Grazie per tutte queste monete talpa Diceva che i ragni portassero i soldi ma le talpe non sono da meno a quanto pare Vai Testral E grazie al testral molto probabilmente inizieremo l'ultima missione del quinto anno di Lego Harry Potter Vediamo un po' eh Eccoli che se ne vanno Era notte però se non sbaglio quando se ne andavano no? Non giorno <ride> Tutti i testral lì giustamente nella sala nelle strade di Londra <ride> Uno sopra l'altro nella cabina telefonica Giustamente non ci stavano Ed eccolo qua, l'esercito dissidente All'ufficio misteri Sì dai, questo è l'ultimo livello, palesemente Sentite, eh? Cosa ha fatto? Ah, ha spaccato un vetro Sarebbe stato bello se avesse spaccato una profezia Tipo così a caso, no? Boom, via Eccoli mm. ah. mm. qua Harry, Ron e Hermione esplorano l'ufficio Misteri, perché abbiamo due cuori Noi, scusatemi Che è sta roba? Ok, una su cinque, beccata non so bene di cosa 2 su 5 Perfetto Ancora non ho visto di cosa uh, Vediamo un po' Forse quelli Quello no Quella no Oh va bene 3 su 5 Ok Noi distruggiamo tutto quello che becchiamo 4 su 5 Ecco appunto Prima o poi beccheremo quello che dovevamo beccare 5 su 5 Ecco fatto Vai Beccato allora, ora torniamo un secondo indietro, vediamo cosa si può fare qui. Ah, ok, dobbiamo preparare la pozione, perfetto. Allora vai, questo qui. Dobbiamo prendere tre ingredienti, evidentemente. E tu vai qui. Cosa mi dai quindi? Un ingrediente, in fiore. Vai. Poi qualcuno salga qui. Fatemi salire, ragazzi. Grazie. Dammi il ragno. E Lo portiamo qua Poi la pozione è quasi pronta C'è solo un altro ingrediente da trovare Che era qui da qualche parte no? O forse più indietro Un po' più indietro qua Ecco appunto Dai Allora sei qui? Esattamente Probabilmente bisognava distruggere tutte e tre in generale ehm, A prescindere Vai, andiamo da questa parte e portiamo l'ultimo ingrediente qui. Vai, bevi l'opzione. O oh, esplode, esplode. Immaginavo, <ride> vista la posizione del calderone. Eccola lì: la profezia di Harry Potter col suo faccione. Ammiro il modo in cui tentano di spiegare Una cosa che comunque è... Non è nemmeno spiegata nei film bene Questa cosa Ed ora come cerchino di farlo con <ride> Con i Lego senza nemmeno parlare Ecco Bellatrix tra l'altro Bellatrix Cazzatissima Ginny E eh, vabbè ha fatto saltare in aria tre mangiamorte insieme. E si scappa. E si cerca di prendere la roba mentre si scappa. Cerca di prendere il più possibile. Ah, ok. Posso distruggere queste cose. Eh, non ho distrutte. Non ho distrutto quella di prima, quindi ormai è andata. Ok. Mi sa che ce n'era una da distruggere prima, eh. Continuano ad arrivare mangia morte qui Vediamo di riuscire A costruire qualcosa Ecco fatto Vai Ma com'è contenta Bellatrix Di averci colpito eh eh, Se ne andava Sì Ne arrivano un po' troppi Però eh Posso dirlo Iniziano ad essere Un po' un... Una menata più che altro che continuano ad arrivare Non ti danno il tempo di giocare tranquillo qui 3 su 5 Ok 4 su 5 E si riparte niente ho perso chissà quanta roba là. Non sapevo che si ripartisse Da qui oh. No Vabbè siamo arrivati comunque alla fine Non penso faremo un mago autentico Qui odio quelle zone in cui devi Scappare in quel modo perché palesemente Devi essere in due giocatori per poter Prendere tutto da solo non riesci a farlo A meno che ti studi il percorso memoria Però anche lì Eccoli i nostri alleati Perché usare la magia Quando puoi usare i pugni? Però hanno proprio con quella roccia Mangia morte eh. Ok Una sedia Perfetto. Poi, qui serve gratta stinky. Vai. Prepa. Bene così. Cosa ritiriamo contro? Un incudine ora? Vai. Liberiamo anche Neville da Bellatrix. Qui serve appunto Grattastinchi. Qui possiamo fare qualcosa, sì. Ok, un bello scheletro e tiriamo lo scheletro contro il Mangiamorte. Perfetto, esploriamo un attimo qui in giro. Vediamo se riusciamo a prendere altre monetine. Mago autentico molto probabilmente non lo faremo, perché abbiamo perso troppi soldi prima. Ah, ok, giustamente Sirius può trasformarsi. Quindi facciamolo. Vai. E cosa ha tirato fuori da qui? Ah, lo studente in pericolo, perfetto. Ok, un mattoncino d'oro extra. Che non fa mai male. Poi qui dietro... Eh, infatti, un monetine blu... Molto importante Poi questo Si può colpire? No, non penso Non penso siano colpibili questi No, appunto Sono solamente pezzi che erano avanzati Vai, trasformati E andiamo a scavare qui Per liberare Anche l'ultima Che è l'una Vai, ritrasformati Crea Anzi, direttamente spara Ecco fatto E abbiamo liberato tutti E siamo a metà del mago autentico Ora? Duello? Sì Probabilmente duello Vai Io duello con lui Per sconfiggere i tuoi avversari Solo se utilizzi la Giustamente Guarda, guarda come para sto infame Ecco fatto Crepa Lufus Bisogna usare la magia del colore giusto praticamente Poi si possono tranquillamente evitare i colpi Oppure parare come faceva lui Vedete Oh cacchio mi ha colpito Va bene Ma con, con, con cosa si parava no? Con lb Sembra si parasse con lb Perché non va allora? Eh? Gioco? Perché non va la parata? Perché lui la sta facendo io No Ok, vabbè, abbiamo battuto va Lucius. Eccola lì. Vabbè, va dai. Sei tenuto le gambe. <ride> va bene. Ok. Hmm. Duello con Voldemort. Duello con Voldemort. Il drago Ok Wosped con il drago Vediamo eh Qui possiamo fare qualcosa Effettivamente Oh buono Ah mi one shotta Ok Volevo solamente prendermi un po' di monetine io e basta Con cosa devo colpirlo esattamente? Ok, ora posso fare qualcosa qui, sì. Ok, vai. Attiva l'acqua, immagino. Ce la si fa? la si fa? Ok Prendiamoci un po' di monete E prendiamoci anche questo personaggio Caramel Wizengamot Sì grazie sto, sto sbloccando un personaggio Però non vale che mi colpisci Mentre sblocco un personaggio Che è? Ok E credo che queste siano le ultime monete Che possiamo prendere in questo livello Vero? Posso fare questo e intrappolarlo nella bolla d'acqua. Ok, proprio come nel film, dai, è carina questa cosa. Perfetto. Ed ora duello? Duello di nuovo. Ora cosa crea? Vetro, sì. Schegge di vetro. E ci ripariamo noi, giusto? Basta solo ripararsi, no? Ok, bisogna, bisogna muovere lo scudo, perfetto. Mentre Harry può creare qualcosa, vai. Mentre Silente ci ripara. E... Boom! Di nuovo Ok Di nuovo, vai Crea E lancialo. Perfetto Voldemort dà l'ultima vita Di nuovo Va bene Andiamo un po' indietro Vai Harry, di nuovo tuo. E vai. Boom. E se ne è andato un po' alla Dracula, eh, col, col mantello così. Non ho capito perché non abbiano riutilizzato direttamente le scene del vecchio Lego Harry Potter Piuttosto che fare questi fumetti qui un po'... Ecco, abbiamo quindi finito il quinto anno di Lego Harry Potter. Questo era evidentemente il livello finale. Stemma della casa, solo uno. Va benissimo così. Caramel Wisen Gamot, sbloccato. E Mago Autentico, non fatto. Vabbè, ci sta. Totale gettoni aumentiamo un po'. Non di molto. Studente in pericolo, salvato. Ok. Quindi abbiamo altri due mattoncini d'oro Completa la storia Eccoci qua, filmato finale Del quinto anno di Lego Harry Potter Delle varie notizie sulla gazzetta del profeta Guarda lì Pacioc Fiero Con le scarpe di luna sul, sull'albero Carine e <ride> Grop che lo aiuta a prenderle va bene pochi d'artificio così random e via dai voldemort è è pieno libero però siamo felici eh, tutti quanti di essere di aver finito un altro anno ad Hogwarts